Hey, ciao a tutti ragazzuoli e benvenuti sul canale io sono maxi e oggi vi porto il glitch dei soldi eh, da fare al night club e da fare da soli ragazzi mi raccomando fate bene attenzione a ciò che vi andrò a dire allora come vedete questa è la data di oggi e per fare questo glitch ragazzi abbiamo bisogno di una crew buggata però adesso andiamo a vedere passo per passo come fare perché molti mi hanno chiesto di far vedere proprio tutto e quindi andiamo a far vedere proprio tutto in descrizione di questo video ragazzi troverete questo link questo che vi sto indicando qui una volta che avrete questo link vi basterà cliccarci sopra vi porterà sul social club Roxar in cui dovrete inserire le vostre credenziali a me eh, mi ha fatto entrare normalmente perché eh, sono registrato, ho le credenziali salvate e cazzate varie come vedete ragazzi questa è la crew io eh, sono nella crew, adesso vado a lasciare la crew proprio per farvi vedere che cosa dovete fare, arrivate qui e entrate nella crew, non fate caso a me che io ce l'ho in inglese il social club eh, e quindi c'è scritto join però, comunque, sia entrate nella crew. Qualcuno ragazzi mi ha detto che la crew è, è piena. Però, avete visto che ci sono 211 membri e arriva fino a 1000 membri. Quindi, ragazzi, eh, vi basta solo entrare. Allora, una volta che sarete entrati nella crew, potrete andare su GTA. Ovviamente, questo lo dovete fare. Eh, prima di entrare nel, nel gioco insomma entrare nella nell'agri dovete farlo prima di entrare nel gioco come vedete centurion crew ma io sono attualmente nella mia crew le tigri di roma ragazzi quindi andiamo a vedere il resto allora, io a questo punto, come vi ho già detto, sono attualmente nella mia Tigri di Roma e adesso vi vado a spiegare il perché. Perché con la nostra crew attuale, in cui avremo già rango 10, il logo crew sbloccato e tanti altri cazzi, ragazzi, dovremo mettere il logo su tre auto. Io dico tre, poi potete metterne anche quattro, potete metterne anche due. Io però vi garantisco che con tre, ragazzi... Dà il perfetto timing per poter fare il glitch è la soluzione che tanti mi dicono ma a me non dà il tempo di andare verso l'ascensore a me non si bugga a me compaiono subito qui in questo modo ragazzi così in questo modo potrete eh, diciamo avere un bel po di tempo ragazzi avrete veramente un bel po di tempo a disposizione per fare il glitch ma passiamo al glitch quindi in questo piano che è il secondo piano ragazzi dobbiamo avere quante più elegi vogliamo duplicare e l'auto che vogliamo duplicare ok nello stesso piano dove abbiamo le auto con il logo crew mi raccomando il logo crew mettetelo quando siete nella vostra crew principale perché altrimenti quando passerete nella centurion crew eh, nella crew del team glitch insomma non vi lascerà mettere il logo crew perché non avete il rango 10 quindi fatelo prima e eh, poi vi ritroverete il logo anche se è eh, diciamo invisibile ve lo ritroverete quindi a questo punto quando avete messo il logo quando avete il respawn al night io ve lo dico per non perdere tempo insomma eh, fate un cambio crew vi riporterà al cambio a personaggio ragazzi e una volta che sarete nel cambio a personaggio vi basterà selezionare nuovamente il personaggio con cui stavamo giocando è abbastanza semplice come passo ragazzi non, non ci vuole una grande scuola eh, fin qui penso che eh, lo capiate tutti una volta che abbiamo fatto questo ci riporterà in una sessione pubblica io per comodità ragazzi vado in una sessione privata quindi me ne vado nel creatore però potete anche andare nella storia e creare una sessione privata ma io per comodità faccio così vado nel creatore creo una sessione solo inviti e sono pronto per cominciare il glitch ragazzi a questo punto ragazzi siamo in una sessione solo inviti nel garage B2 dove vogliamo fare il glitch dove abbiamo le auto con il logo Crew e, e le auto da duplicare quando siamo qui ragazzi dovremo diventare Motorcycle Club quindi una volta diventati presidenti andiamo a scambiare le tre auto che hanno il logo Crew ragazzi e come potrete vedere scompariranno, adesso io le vado a scambiare tutte e tre tra di loro e come potete vedere scompariranno ragazzi, quindi ci daranno un botto di tempo per poter fare tutto ciò che noi vogliamo quindi a questo punto l'unica cosa che ci rimarrà da fare sarà prendere e duplicare l'auto che vogliamo duplicare per duplicare l'auto che cosa dobbiamo fare dobbiamo andare in un altro garage a caso che non sia quello in cui stiamo duplicando ovviamente E una volta che saremo nell'altro garage Incominceremo a fare il glitch Allora ragazzi io questa schermata nera ve l'ho lasciata apposta Perché questa qui è tutta la tempistica Il timing in pratica Che voi avete per poter fare il glitch Anche di più ragazzi Perché adesso lo andremo a vedere Quindi vi mettete qui Selezionate il piano numero 2 dove state facendo il glitch Schiacciate X Poi tasto option Andate in criminal starter pack Dopodiché andate in attività avvia attività create da rockstar e avviate una missione la prima missione che vi capita vedete io lo sto facendo in tempo tranquillo ragazzi non mi sono neanche sbrigato non c'è rallenti non c'è un cazzo quindi una volta che state qui dentro aspettate che vi carica il cerchio e uscite, vi girate, vi dirigete verso la porta dell'ascensore e selezionate un piano qualunque ragazzi. Come potete vedere vi rimarrà buggato il radar e da qui in poi possiamo duplicare. Quindi ci dirigiamo verso il pallino azzurro e andremo a scambiare l'auto che vogliamo duplicare. Io in questo caso sto duplicando la Dominator però potete duplicare qualunque auto purché non sia di lusso intendo auto di leggendari motorsport ragazzi quindi una volta fatto ciò prendete la dominator che vedete uscite fuori e vi chiamate il centro operativo mobile qualcuno ha lamentato che non gli compare il centro operativo mobile allora ragazzi se non vi compare il centro operativo mobile scendete dal veicolo e richiamate il centro operativo mobile come avete potuto vedere a questo punto sarete pronti a mettere l'auto dentro il centro operativo mobile per salvarla nel centro operativo mobile ragazzi ci deve essere sì o sì il deposito veicoli personale perché altrimenti non vi farà entrare questo ve lo ripeterò all'infinito ragazzi le targhe personalizzate anche se eh, in alcuni glitch non servono però comunque sia preventivamente cercate sempre di usare targhe personalizzate in maniera tale da evitare qualunque problema anche se ci sono glitch in cui le targhe cambiano ogni volta in quel caso non, non serve usare una targa personalizzata ragazzi quindi andremo a rivedere un'altra volta vi faccio rivedere brevemente un'altra volta il glitch come vedete qui abbiamo fatto già un clone io adesso andrò a ripetere mm, nuovamente il glitch ragazzi quindi per ripetere il glitch che cosa dobbiamo fare? andiamo in un altro piano che non è il piano dove stiamo duplicando vedete quanto tempo ci mette ragazzi questo è tutto il timing che voi avete per poter fare il glitch io queste, queste, come ho già detto questa schermata l'ho lasciata siccome sono buggato già il gioco mi dà addirittura ancora più tempo ragazzi e questo è tutto il tempo che noi avremo per entrare nell'attività uscire girarci e andare verso l'ascensore quindi partiamo per fare il glitch ci posizioniamo sul garage numero 2 che è quello dove stiamo facendo il glitch start online criminal Enterprises starter pack attività avvia attività create da rockstar missioni un lavoro da titano quando saremo dentro la missione prevederemo cerchio come ne avremo la possibilità e usciremo da un lavoro da titano raga. è semplice, è semplicissimo una volta qui vi girate vi dirigete qui e selezionate un piano qualunque vedete io ho avuto tutto il tempo di questo mondo per poter fare glitch quindi una volta qui e vedete che le auto ancora non compaiono una volta qui l'unica cosa che dovete fare è scambiare l'auto con una lgrh 8 e rifare il passo del diciamo del centro operativo mobile ragazzi potete anche salvarle nel ceo le auto a patto che nel ceo abbiate l'officina e un posto libero ragazzi perché altrimenti se vi comparirà la scritta eh, garage pieno non appena entrerete in garage non appena sarà in garage il clone sparirà come vedete ragazzi la magia dell'editing usciamo dal dal night e ci troviamo nel com comunque sia ragazzi eh, spero di avervi chiarito le idee un pochino a tutti quanti su come funziona questo glitch, detto questo ragazzi l'unica cosa che vi posso dire approfittatene, un salutone a tutti e al prossimo video, ciao belli